buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro video vi presentiamo un tronchesino di qualità è un tronchesino con taglio a 45 gradi ed è possibile tagliare fili con un diametro di 1,3 mm è usato in elettronica per modellismo nel settore orafo per chi fa collane e bijou. ottimo prodotto è un made in italy grazie